Eccoci puntualissimi alle 19, Buon, buona serata a tutti e benvenuti da parte della libreria Modus Vivendi eh, ed è davvero un piacere e un onore eh, inaugurare questa serie di appuntamenti della, di Casa La Terza. Eh, la casa editrice La Terza eh, già da alcuni giorni in questi giorni di forzato isolamento eh, a casa ha eh, inaugurato un ciclo di incontri in diretta su Instagram incontrando autori eh, addetti ai lavori eh, osservatori, giornalisti e eh, eh, scrittori della casa editrice eh, lo stanno facendo con, ehm, con Anna che è una, la responsabile editoriale della, della La Terza ma eh, hanno deciso di farlo anche con alcuni librai. Eh, e noi siamo i primi, quindi è davvero molto emozionante questa, questa cosa questa cosa qua. E inauguriamo questo ciclo di appuntamenti di Casa La Terza con i librai con un ospite davvero eccezionale. Vediamo se riusciamo a collegarci. Allora, eccolo qua. Dovrebbe collegarsi brevissimo, aspettiamo di vederlo e poi ve lo presento ufficialmente. L'abbiamo già annunciato in questi, in questi giorni, in queste ore. Eccolo, Eccolo qui, ci senti? Perfettamente. Ci, Ciao, siamo? ci siamo? Bene, noi stiamo iniziando a padroneggiare adesso questa tecnologia delle dirette Instagram, quindi è anche, anche per anche noi un è come, è come andare nello spazio così con, una, con, una, con un utilitario. Quindi. Allora, ben trovato Stefano Mancuso. È davvero un piacere, un onore, il professor Stefano Mancuso. È neurobiologo vegetale di fama internazionale, ben trovato da Modus Vivendi e da Casa La Terza. Alle nostre spalle tanti libri. Da te ovviamente sono molti di più, quindi <ride> comincerei quasi a spulciare cosa c'è nella tua biblioteca. <ride> e, tra l'altro Stefano Mancuso avrebbe dovuto essere fisicamente a Palermo in questi giorni, quindi è capitato un po' per caso questo appuntamento virtuale, perché sarebbe dovuto, saresti dovuto arrivare ieri, eh, per incontrare i nostri, i nostri lettori di, di Palermo in libreria alle, alle 18.30 e oggi avresti dovuto incontrare eh, tantissimi, centinaia di ragazzi delle, dei licei delle scuole, due scuole di Palermo che poi magari eh, citeremo perché ci sono anche delle, delle domande da parte loro eh, e quindi ci ritroviamo qua nessuno lo avrebbe immaginato ma fatto sta che eh, ci troviamo in questa, in questa situazione intanto grazie davvero grazie alla terza per aver creato questa eh, quest occasione allora Stefano Mancuso eh, è l'autore della Nazione delle Piante il suo, ultimo, il suo ultimo libro forse lo vedete al contrario ma insomma, ormai lo conoscete, lo conoscete tutti eh, è l'ultimo libro di Stefano Mancuso che è autore tra l'altro anche di verde brillante eh, con la nostra amica comune Alessandra Viola eh, uomini che amano le piante, eh, Biodiversi, Plant Revolution, Viaggio nell'universo vegetale poi eh, prima di questo oh, La Nazione delle piante, L'incredibile viaggio delle piante anche questo pubblicato dalla terza. Quindi parleremo di piante, parleremo di mondo vegetale, eh, tra l'altro La Nazione delle piante in questi giorni è molto richiesto dai nostri lettori. Come come forse già sapete, anche, anche noi facciamo parte di quelle librerie che in tutta Italia eh, effettuano le spedizioni eh, a domicilio tramite, tramite dei corrieri. E, e il tema ambientale è ovviamente tra i, tra i più dibattuti in questo, in questo periodo, perché si è trasformato necessariamente in un tema di stringente attualità. E, la Nazione delle piante dà la parola a alle piante perché Stefano Mancuso ha eh, immaginato di scrivere una Costituzione proprio eh, in cui le piante prendono la parola ed è un libro straordinario perché si legge con facilità con semplicità quindi accessibile a tutti ma allo stesso tempo ha, dà dei concetti precisi eh, importanti, veramente puibili eh, um, da, da tutti i tipi di, di lettori e infatti ha avuto tantissimi, eh, tantissimi consensi e tantissimi riscontri anche dagli studenti, come, come vedremo non voglio dilungarmi troppo perché le domande sono tantissime Stefano, abbiamo, abbiamo raccolto in questi giorni eh, proprio tantissimi stimoli da parte dei nostri lettori, sui social e anche appunto dagli studenti quindi io ti do soltanto una, un primo un in primo input e poi eh, diamo subito spazio agli interventi leggendo il libro la nazione delle piante si comprende e si intuisce facilmente come il cosiddetto homo sapiens che, che poi tanto sapiens non è abbia sostanzialmente considerato la terra e il pianeta e l'ambiente come un serbatoio da sfruttare in maniera indiscriminata e veramente dissennata a volte eh, sende, quindi sfruttando, sfruttando gli ecosistemi, deforestando, eh, abbattendo, abbattendo gli alberi anziché piantandone di nuovi e eh, eh, eh, eh, eh, creando nuove occasioni di verde nelle nostre città, eh, si, sono, eh, si sono create delle conseguenze davvero nefaste. Quali sono queste conseguenze e perché è così importante parlarne in questo momento della nostra storia? Beh, beh, guarda Fabrizio, eh, cioè, le conseguenze sono eh, enormi, siamo appena all'inizio di, eh, stiamo pagando eh, già ora in maniera abbastanza importante la conseguenza delle nostre azioni e in futuro se non cambiamo abbastanza velocemente andrà anche peggio. Ora a me non piace eh, per nulla fare la Cassandra. Eh, per quanto voglio dire ricordo spesso che aveva ragione Cassandra, non è che aveva torto e, eh, e poi siamo in, un, in una fase eh, storica in cui diciamo, gli scienziati non vengono molto ascoltati tranne poi pentirsene quando eh, gli avvenimenti che avevano neanche predetto ma semplicemente annunciato eh, con regolarità avvengono allora, ormai è anni che eh, si, si ripete con, con voce unanime, cioè non, non, non c'è mai stata una tale concordia fra gli scienziati di tutto il mondo che eh, ciò che stiamo facendo al pianeta in termini soprattutto di riscaldamento globale avrà delle conseguenze. C'è stato un attimo di pausa, scusate, eh, ci eh, sono state le conseguenze, vi dicevo, nefaste. Eh, eh, sul, eh, su, sul, eh, sul nostro futuro, anche se ogni tanto si sente, par si sente parlare di qualche scienziato che è come dire, considerato un negazionista, cioè che nega che ci sia un riscaldamento globale, credetemi che eh, veramente non c'è mai stato nella storia della scienza un consenso più assoluto. Sul fatto che il riscaldamento globale è, una, è un, il problema principale che l'umanità dovrà trovarsi si trova a dover risolvere, e, e, mh, ed è probabilmente il problema più importante che, eh, di fronte al quale l'umanità si sia mai trovata. Perché dico che è difficile anche eh, predire e dire che cosa accadrà. Vi faccio un esempio, facciamo un esempio ora con il virus che ci sta, eh, sta affliggendo le nostre vite. Eh, sembrerebbe come dire un evento legato al, al caso, alla fortuità. È impossibile prevedere questi passaggi, ma non è, non è assolutamente vero. Il nostro impatto sull'ambiente è tale per cui eh, le più grandi riviste internazionali, il, ormai, ormai da almeno 20 anni, ci dicono che eh, il numero di malattie infettive e soprattutto il numero di malattie che passano dagli animali all'uomo a causa del nostro impatto sull'ambiente sta triplicando eh, nel, nel corso degli ultimi, degli ultimi decenni. A che cosa è dovuto questo? Beh, è difficile dirlo in maniere semplici, ma c'è una, una storiella che io racconto nella Nazione delle piante, storiella per modo di dire, è un, è un raccontino che fece Charles Darwin per far capire come la natura sia completamente interconnessa. Allora diceva Charles Darwin, e poi torniamo al virus, che il, eh, la potenza, allora, eh, all'epoca di Darwin, eh, eh, la Gran Bretagna eh, governava eh, i due terzi del mondo. Eh, L'impero britannico era sparso su, su tutto il globo. Benissimo. Diceva Charles Darwin, la potenza dell'impero dell britannico è do la dobbiamo ai bombi. I bombi sono delle, eh, sono delle specie di api. Non so se eh, magari eh, non tutti gli ascoltatori sono... <ride> Dentro, sono de, de, de, de, delle, delle specie di api un po' più grosse che impollinano anche loro i fiori. Perché diceva questa cosa? Allora diceva Darwin, beh, è risaputo che eh, eh, mm, i gatti eh, mangiano i topi. Per cui se ci sono tanti gatti ci sono meno topi. Se ci sono meno topi ci sono eh, più larve di bombi, perché i topi si nutrono di larve di bombi, i bombi possono andare a impollinare il trifoglio, il trifoglio serve per, eh, è il principale alimento delle, delle mandrie che forniscono la carne che rende la marina britannica la cosa più importante, il nostro principale eh, eh, punto di forza per governare il mondo. Allora, era una storiella ovviamente, ma serviva a far capire come tutto nel, nel, nella vita è connesso ed è quindi assolutamente impossibile immaginare che le nostre modificazioni che sono eh, di natura catastrofica non abbiano conseguenze noi, siamo, noi viviamo in un'epoca in, un eh, in cui il tasso di estinzione delle specie è dalle 100 alle 1000 volte più alto di quanto si, lo sia mai stato nella storia, eh, nella storia della vita cioè siamo in quella che viene chiamata a tutti gli effetti la sesta estinzione. Ora sappiamo la storia delle estinzioni, è una storia eh, lunga e iniziata, ce ne sono state già cinque eh, di ordine catastrofico. Una estinzione è un evento eh, talmente straordinario e catastrofico che ha un impatto sulla, sulla vita tale da ridurre in maniera significativa la percentuale. Di specie viventi. Ora, per capire che cos'è un evento catastrofico, l'ultima estinzione nota è quella eh, che è avvenuta 66-65 milioni di anni fa, in, eh, che ha provocato l'estinzione dei dinosauri. Tutti la conosciamo dai film eccetera eccetera. cade il meteorite nello Yucatan, si alza eh, una colonna di polvere che rimane nell'atmosfera, oscurando il sole cambiando il clima e i dinosauri scompaiono Ora abbiamo questa narrazione noi di solito molto da film cioè cade il meteorite e l'anno dopo non ci sono più dinosauri in verità la questione non è andata così è caduto il meteorite i cambiamenti climatici che sono susseguiti alla caduta del meteorite hanno provocato nei, nelle centinaia di migliaia di anni successive, centinaia di migliaia di anni, se non milioni di anni successivi, l'estinzione di gran parte delle specie esistenti. Quindi però, attenzione, stiamo parlando, i tempi sono fondamentali, centinaia di, milio, di migliaia di anni, milioni di anni, dopo un evento catastrofico di questa portata. Oggi noi stiamo assistendo a un, a più o meno allo stesso tasso di estinzione delle specie, ma in una quantità di tempo che è ridicola nei, nella, diciamo, nella cronologia della vita, perché stiamo parlando veramente di eh, pochissimi, eh, pochissimi anni in, questa, eh, in una... Quantità così breve di anni, un'estinzione come questa che stiamo portando avanti noi, non è mai accaduta. E questa è un'estinzione dovuta ai nostri comportamenti, cioè a quello che noi stiamo facendo al pianeta. Quindi è anche difficile da prevedere che cosa accadrà. La temperatura. Facciamo un altro esempio. La temperatura. Allora, se la nostra temperatura corporea, la temperatura del nostro corpo di uomini, che è normalmente 36,5 statisticamente, la normale diventa 37 e mezzo abbiamo la febbre addirittura abbiamo è, uno de, è una delle misurazioni che dobbiamo fare per vedere se abbiamo questo virus fino a 37 e mezzo possiamo stare tranquilli o abbiamo come dire lo abbiamo preso in via asintomatica oppure eh, non lo abbiamo per nulla ma sopra i 37 e mezzo dobbiamo cominciare a preoccuparci un solo grado di differenza cambia tutto ora come mai noi non ci rendiamo conto che un grado di differenza sulla temperatura del nostro corpo cambia tutto quanto? Non se ne parli di due. A 38 gradi e mezzo siamo in una condizione molto difficoltosa. Non potremmo vivere a 38 gradi e mezzo di temperatura corporea. Bene. E perché allora non capiamo, non comprendiamo che l'aumento della temperatura del pianeta, che è già stata dagli inizi del secolo scorso di due gradi e che continua ad aumentare a un tasso di 0,2 gradi per decade e quindi è, aumenta sempre più velocemente per cui le previsioni sono che alla fine di questo secolo si potrebbe arrivare a una temperatura che è più alta intorno ai 5 gradi rispetto agli inizi del novecento allora perché non, non immaginiamo che questo cambio di temperatura sia devastante io a me non piace la parola l'aggettivo devastante che oggi i ragazzi usano praticamente per qualunque eh, in, qualu situazione. in qualunque situazione, però, in questo caso eh, penso che sia adatto e saranno, le conseguenze saranno devastanti e non sono prevedibili. Perché non sono prevedibili? Perché la temperatura è alla base eh, essenzialmente di qualunque. Eh, eh, processo fisico, reazione chimica o biologica del pianeta. Cioè tutto cambia con la temperatura. Allora, quando noi eh, facciamo ciò che facciamo, dobbiamo essere consapevoli che queste, che queste azioni hanno delle conseguenze. In un certo senso questo... Dovremmo, dovremmo, eh, dovremmo, dovremmo, dovremmo. Hai ragione, dovremmo. Dovremmo essere consapevoli. In un certo senso questo virus può riportare... Con i piedi per terra ci fa capire che davvero esistono le nostre azioni e alcune di queste, e questa diciamo il virus può anche essere considerato una conseguenza delle nostre, delle nostre azioni sconsiderate. Ma veramente lo chiamerei quasi come una specie di, di, di avviso gentile della natura eh, rigua, rispetto a ciò che potrebbe accadere qualora noi non cambiassimo. Immediatamente il, eh, il nostro impatto sul pianeta. Le risorse, ti faccio un, un ultimo esempio e poi andiamo alle domande. Magari ad altre domande. Sì, eh, metti, eh, facciamo, dobbiamo fare tre collegamenti. Ah, fa, fa eh, <ride> le, le risorse sono: noi, abbiamo, noi viviamo su un pianeta che è finito. Ecco, per esempio, eh, prendiamo il caso della Sicilia. La Sicilia è un'isola. Ora, lasciamo perdere che è molto vicina al resto del continente, ma un'isola, per sua natura, vive esclusivamente delle risorse che sono presenti sull'isola. Se un'isola, diciamo, fosse molto lontana da qualunque altro continente, l'isola di Pasqua, eh, allora de deve vivere delle, delle, delle risorse che ha lì dentro. Faccio l'esempio dell'isola di Pasqua perché... Eh, la civiltà dell'isola di Pasqua si è proprio estinta per la sua diciamo, eh, incapacità di, di, di, di governare l'uso delle risorse le ha terminate allora il pianeta è come una grande isola ma è sempre un'isola il nostro pianeta è un'isola nell'universo è un'isola che comincia ad essere abitata da eh, 7 miliardi e mezzo ormai di uomini che, hanno, che consumano risorse in una maniera che non è sopportabile. Cioè noi consumiamo tutte le risorse che potremmo consumare in un anno, le terminiamo intorno a luglio. Il che vuol dire che agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e metà luglio, noi viviamo di risorse che non abbiamo. A chi le stiamo, dove le stiamo prendendo? Sono risorse che non si ricostituiranno più e che noi stiamo come dire, sottraendo alle future generazioni. È un po' lo stesso concetto del debito pubblico, eh? ma eh, espanso a livello delle risorse planetarie. Eh, noi viviamo, noi stiamo vivendo, consumando risorse che non abbiamo. Il, il nostro modo di vivere è, dipende chiaramente poi da, dai luoghi. Ne so, eh, gli americani, gli statunitensi, gli statunitensi consumano se tutto il mondo fosse fatto da americani, le risorse terminerebbero ogni anno a febbraio, eh? Il, eh, quindi è un consumo assolutamente intollerabile eh, di risorse, e anche questo è una cosa di buon senso. E non c'è molto di, di, di, di, di, su cui discutere. È semplicemente è per questo che io. Eh, nel libro e anche da altre parti mi, mi, mi interrogo sull'intelligenza della nostra specie, perché quello che stiamo facendo noi non lo fa nessun'altra specie, cioè non esiste una specie sul pianeta che consuma più risorse di quelle che permettono alla propria specie di sopravvivere. Lo spieghi, lo spieghi perfettamente nel libro e tra l'altro mentre, mentre parlavi c'è stato un intervento di Nicoletta che diceva in questo preciso momento storico gli scienziati come te dovrebbero alzare la voce di più e prendere posizione in maniera forte, energica, quasi aggressiva per cercare di far cambiare il sistema. Quindi anche un invito che viene fatto a te e a tutti gli scienziati. E a me è piaciuto moltissimo l'articolo 3. Perché è quello su cui mi sono proprio fermato, fermato di più. L'articolo 3 è quello che, che dice che la nazione delle piante non riconosce le gerarchie animali fondate su centri di comando e funzioni concentrate e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate. Bellissimo. Eh, forse è l'articolo più a me è sembrato il più politico in qualche modo del libro eh, a parte che mh, poi fai riferimento anche al principio di, di Peter che, eh, che dice che le persone in una gerarchia tendono a raggiungere il proprio livello di incompetenza questo secondo me è straordinario e poi eh, concludi il capitolo dicendo che la nazione delle piante infatti vorrei che ci chiarissi questo concetto Utilizzando soltanto modelli organizzativi diffusi, decentralizzati e reiterati, si è liberata per sempre dei problemi di fragilità, burocrazia, distanza, sclerosi, inefficienza, tipici dell'organizzazione gerarchica o centralizzata di natura animale. Ecco, questo è un concetto su cui vorrei che ti soffermassi un po', perché io l'ho trovato eh, davvero molto originale, ecco, quindi brevemente se, sì. se lo vuoi chiedere. Allora, beh, guarda, è, è, è anche abbastanza semplice, Il, noi eh, uomini siamo animali e, e come animali abbiamo la, una nostra struttura corporea, una nostra architettura molto semplice, noi abbiamo un cervello che governa degli organi, è proprio una struttura piramidale governata da un cervello, che cosa? E degli organi singoli o doppi specializzati in particolari funzioni. Respiriamo con due polmoni, digeriamo con lo stomaco, vediamo con due occhi, eccetera, singoli o doppi. Allora, che cosa abbiamo fatto noi nella nostra storia? Abbiamo imitato l'unico eh, tipo di struttura organizzativa che conoscevamo, che è quella nostra. E che cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo costruito tutte le nostre organizzazioni, le nostre società, eh, in, in una maniera simile a quella in cui noi siamo costruiti. Non è un caso che tu prendi qualunque organizzazione che vada, che ne so, dal, dal Parlamento alla, alla, alla, alla, al, al condominio, all'università, all alle biblioteche, l'esercito, qualunque organizzazione umana organizz ha un organigramma. E questo organigramma ha sempre un capo. Non è un caso che si chiami capo. capo viene da testa, il cervello. E poi sotto, una gerarchia che viene comandata da questo cervello. Allora, questa organizzazione è un'organizzazione sensata? È un'organizzazione che in natura è ripetuta? No. Innanzitutto perché eh, in natura gli animali sono soltanto lo 0,3%. Quindi sono del tutto irrilevanti. Sul, sulla, sul, sulla vita del pianeta del tutto irrilevante e le piante che rappresentano l'85% della vita hanno un'organizzazione diffusa Poi arriviamo a com'è fatta questa organizzazione com'è la nostra? queste organizzazioni gerarchiche che problemi hanno? sono fragili sono fragili perché basta rimuovere no? non c'è bisogno di rimuovere il capo, ma basta rimuovere uno degli organi fondamentali perché l'intera organizzazione crolli è una cosa che è avvenuta in tante civiltà e è avvenuta continuamente nella storia dell'umanità. Poi sono eh, ehm, inerentemente lente perché nasce la burocrazia e questo toglie l'unico vantaggio di un'organizzazione del genere. Queste, queste organizzazioni nascono, sono animali, perché noi siamo animati, ci muoviamo, ci muoviamo velocemente. Quindi la velocità è l'unico vantaggio che ha questo tipo di organizzazione. Nel momento in cui però entra la burocrazia che serve a trasportare i messaggi dalla, dalla periferia al centro e dal centro alla periferia, l'unico vantaggio che esisteva scompare. La burocrazia porta una serie inenarrabile di, eh, eh, di problemi e di conseguenze. Poi tu citavi, ricordavi la questione della distanza. Beh, la distanza è un altro dei problemi enormi. In qualunque organizzazione centralizzata le decisioni vengono prese lontano dal punto in cui devono avere azione e quindi non possono, uno, avere tutte le informazioni che invece sono presenti localmente e due, nella trasmissione dell'informazione dalla periferia al centro si ha una perdita inevitabile di, di, di informazione, cosa che avviene sempre. In qualunque tipo di trasmissione di informazione. Allora, eh, che questa è, è un'organizzazione un primitiva, molto primordiale, fragile, inefficiente, che non prende le soluzioni adatte perché non ha i dati adatti su cui lavorare e che, soprattutto, soprattutto demanda a un, a un piccolissimo numero di persone la decisione su tanti altri, nel caso degli uomini. Ora, c'è una, una, una, una legge in natura, e proprio quando parlo di legge intendo una legge che ha una valenza come eh, la gravitazione universale di Newton, a cui tutti sono eh, sottoposti. Non è che uno dice, no, per me questa legge non vale. Mm, io non gravito, io posso librarmi in aria perché per me la gravitazione universale non vale. No, tutti siamo sottoposti. Allora dice questa legge che in natura le decisioni prese dal gruppo, in qualunque gruppo naturale, le decisioni prese dal gruppo sono sempre migliori per il gruppo stesso rispetto alle decisioni prese dal migliore del gruppo. Attenzione perché questa è una cosa fondamentale, quindi anche qualora noi fossimo in grado di identificare il migliore del gruppo, cosa che ovviamente non accade mai, ma anche nel, in, nel caso utopico in cui noi fossimo in grado di, di identificare il migliore del gruppo, le sue decisioni non saranno mai, non avranno mai la stessa potenza per il gruppo rispetto alle decisioni prese dal gruppo, perché... Perché c'è un famoso detto, il famoso detto diciamo, è il buonsenso, una testa è peggio di due e, e così via. Allora, che poi c'è il famoso teorema della giuria, il teorema della giuria dice che più grande è una giuria è un teorema matematico, più grande è il numero di componenti di una giuria, maggiore sarà la precisione delle decisioni che prende. Allora, basta questo per farci capire che più, più si allarga la platea di coloro che decidono, migliore sarà la decisione. Ora, abbiamo le possibilità? Io dico di sì. Io dico di sì. Noi continuiamo a vivere in una specie di eh, mondo primitivo. Internet ha cambiato, ci ha, ci ha resi interconnessi. Internet noi lo usiamo per le puttanate. Eh, eh, se mi potete passare questo termine, ma eh, eh, le, le sue potenzialità sarebbero incredibili. Siamo per la prima volta connessi tutti quanti, grosso modo, cioè potremmo prendere delle decisioni. Ora, io non vorrei che questa, che, eh, che io, che questa cosa fosse presa in maniera troppo politica. Perché io poi penso proprio che sia una questione di organizzazione. Vi faccio un esempio di un'organizzazione che funziona meravigliosamente in questa maniera, Wikipedia o Wikipedia. Magari molte persone, soprattutto molti intellettuali, hanno una specie di fastidio quando si cita, si cita Wikipedia perché ritengono che le informazioni non siano corrette. Beh, sappiate che è sbagliato. Soprattutto Wikipedia, quella in inglese, è in assoluto la più eh, corretta fonte di informazione che oggi esista sul pianeta. Wikipedia ha formato e riuscita a produrre in quanto una quindicina d'anni, vent'anni, voglio essere largo, l'equivalente di 40.000 volumi dell'enciclopedia britannica, utilizzando assolutamente nessun tipo di organizzazione centralizzata. Ora, voi pensate che cercate di pensare che cosa sarebbe stato dover produrre 40.000 volumi, 40 volumi di un'enciclopedia utilizzando una struttura gerarchica per cui c'è il capo enciclopedia che poi ha sotto di sé il capo della sezione storia, geografia, economia il capo della sezione storia ha sotto di sé l'esperto eh, sumero, greco, romano poi sotto di sé quello romano ah, la, la repubblica, l'impero capite che è una follia e infatti qual è il grado di produzione di un'enciclopedia vecchio stile? Un volume ogni due anni, due volumi eh, eh, a quinquennio, una cosa a lustro, una cosa del genere. Ecco, Wikipedia è riuscita a fare questo senza avere nessuna organizzazione gerarchica. Ora, io ho citato Wikipedia perché Wikipedia è una cosa che tutti quanti più o meno conosciamo e vi ripeto, eh, non esiste, sono stati fatti dei, degli studi comparativi, non esiste nulla di così dettagliato oggi come, come diciamo, strumento di informazione generale, eh, come, come, eh, come Wikipedia. E, ed è stato fatto in maniera completamente decentralizzata, diffusa, sfruttando appositamente le capacità dei gruppi. Però, però questo è un tema, Fabrizio, che ovviamente poi... si dovrebbe ore e ore di discussione. No, noi, noi, staremmo, noi staremmo ore ad ascoltarti perché insomma, ho visto che siamo già a metà del, dell'incontro, quindi dobbiamo, dobbiamo essere veloci e, e rapidi. Allora, Margherita Ceccarelli ci chiedeva eh, che leggendo i suoi libri ha imparato che le piante sono il sistema di vita più efficiente sul nostro pianeta, infatti eh, è quello infinitamente più diffuso. Eh, in questo momento in cui noi, specie umana, eh, eh, ti sto, eh, non ti sento Fabrizio Sì Mi senti? Mi senti? C'è qualche problema? Vediamo se riusciamo a risolverlo Ci sei? Ti sei non ti ho sentito sei adesso, ci, adesso mi senti? C'è qualche problema di collegamento? Eh, sì. Vediamo Ok eh, dicevo, eh, la specie umana sta rischiando l'estinzione con i nostri comportamenti. Eh, Margherita Ceccarelli ci chiedeva: Qual è l'insegnamento più importante che possiamo trarre dalla vita delle piante che può essere determinante per consentire di poter avere qualche chance in più nel, nella nostra vita davanti a noi? Beh, sai, alcuni in una maniera o nell'altra li abbiamo già toccati, però direi. Eh, ce ne sono due che di cui ancora non abbiamo parlato che per me sono estremamente rilevanti Beh, uno lo abbiamo vagamente sfiorato che è l'uso delle risorse cioè le piante non usano mai essendo del, degli esseri stanziali, sessili non usano mai e non possono andarsene in giro a cercare le risorse non usano mai più risorse di quante ne hanno a disposizione e questa diciamo sarebbe una grande... Gran, un grande insegnamento il secondo è ancora più importante è che nelle piante il valore della cooperazione è molto molto più importante rispetto a quanto non lo sia negli animali negli animali il valore vero diciamo, la spinta principale all'evoluzione è eh, si può discutere ma insomma la, la competizione ha un forte valore perché noi siamo predatori. Qualunque animale è un predatore. Deve mangiare degli altri esseri viventi per sopravvivere. E quindi la competizione, la sopraffazione è connaturata all'essere animale. E le piante, pensa quanto sono diverse da noi, come non potremmo mai comprenderle. Una pianta si è evoluta sapendo che sarebbe stata mangiata. Cioè una pianta sa che sarà predata dagli animali, sa che gli animali ne mangeranno parte del suo corpo è per questo che si è evoluta e si è costruita così. Per loro essere mangiate non è la cosa principale, il, il, il dramma principale eh, a, cui, eh, a cui resistere, a cui rispondere. Nelle piante la cooperazione, cioè il, eh, lo stare, quello che... Kropotkin, che noi conosciamo per lo più per le sue tesi anarchiche, ma era un grande biologo, evoluzionista, russo, eh, prima che... Essere, citato, eh, citato nel libro, tra l'altro. Esatto. Scrisse un libro meraviglioso eh, che si chiamava Il, eh, «Sul mutuo appoggio delle specie viventi come fattore dell'evoluzione», che è straordinario, in cui veramente fa comprendere come la cooperazione sia il vero motore della vita. E allora questa è la seconda cosa eh, fondamentale che dovremmo imparare dalle piante. Lo so che parlo come un utopista pazzo, però diciamo se potessimo cooperare come cooperano le piante ne saremmo tutti più felici. Allora, eh, beh, questo, questo è il ritmo giusto. Eh, qualche domanda da parte dei ragazzi dell'Istituto Einaudi Pareto di Palermo oggi, stamattina, saresti dovuto essere lì appunto a incontrarli. Eh, I ragazzi coordinati dalla professoressa Alessandra Dia chiedono, per esempio, se esiste un vero senso di comunità, solidarietà tra le piante e poi è possibile che tra le piante ci siano dei sentimenti anche cattivi? Eh, eh, scusa, mi ripeti la prima parte? La prima parte chiedono se esiste un vero senso di comunità, solidarietà tra Uff. le piante. Certamente. E, e, esiste ed è fortissimo. Tu pensa che c'è eh, una mia collega canadese che si chiama Susan Simard, la quale anni fa eh, isolò praticamente un abete di una foresta dalla terra e dall'acqua. Cioè praticamente le sue radici er, avev, erano impossibilitate a prendere ciò di cui aveva bisogno, ma aveva mantenuto tutte le connessioni con le piante vicine, perché in una foresta tutti gli alberi sono interconnessi attraverso le radici. Bene, quell'abete è ancora lì, che vive. Allora, come vuoi chiamare questa cosa qui, se non solidarietà, in, in termini umani? Ora, te, nelle piante ci sono dei motivi per cui questo accade, perché è favorevole, è meglio per loro, se quella pianta rimane in vita. Ma è la stessa cosa per noi. Molto spesso, se noi ci facciamo carico, diciamo, delle, eh, eh, delle esigenze di chi ha meno di noi e di chi non può diciamo, eh, eh, raggiungere al alcuni livelli e noi stiamo facendo una cosa che è positiva per noi, è positiva per tutta la comunità e quindi viviamo meglio non è che le piante fanno questo perché hanno, come dire, uno spirito angelico dentro di loro lo fanno perché la cooperazione è il motore principale dell'evoluzione hanno anche qualche volta ovviamente dei, dei sentimenti di tipo eh, negativo. Anche le piante hanno delle competizioni. Per esempio la competizione per la luce è, è fondamentale nelle piante. Le piante cominciano, eh, Se tu metti una pianta accanto a un'altra, la pianta che è ombreggiata comincia a crescere più, più velocemente, subito, perché cerca di superarla. Ma sono tutte competizioni, come potremmo dire, benevole, che non portano quasi mai all'eliminazione del concorrente. Eh, ci sono, ce ne sono tante. Ci, per esempio, se ci sono piante superiori ad altre. Ma questo, sai, questo è molto difficile. No? Non, non, superiori in che senso? Ogni pianta è, eh. è adatta. Già proprio la domanda, questo non, non va perché eh, eh, l'idea di migliore nel libro è... è ci riporta all'antropocentrismo. Ci riporta al, al, all'antropocentrismo. Eh, allora, Quello che è fondamentale è quanto una pianta è adatta cioè quanto è adatta al proprio ambiente no? migliore o non migliore ha poco senso allora ogni pianta direi è evoluta per essere al massimo efficiente nell'interno al quale si è prodotta questa è una domanda interessante l'ha fatta, fatta Lucia dei Vivai porto. come immagina una formazione a tema mondo, vegeta, mondo vegetale e natura a partire dalla scuola materna e primaria in sostanza cosa faresti nel concreto se tu facessi il maestro? Bellissima domanda. Beh, cosa farei? Allora, innanzitutto va detto che eh, eh, come è la botanica in generale oggi è, o non è insegnata per nulla, diciamo, è roba che, che, che, eh, che occupa qualche ora in tutto il curriculum, tutto il ciclo scolastico e quindi è ovviamente una cosa del tutto eh, marginale e quando è insegnata è noiosissima. Noiosissima, perché normalmente si associa l'idea del botanico, per esempio, è la quintessenza della persona noiosa, no, nel, nell'immaginario delle persone, una persona che sta lì a classificare delle piante, il classico intellettuale che sta chiuso, polveroso, e guarda che, che specie è. Ecco, non la insegnerei così. Le piante sono una fonte continua di meraviglia. E se uno le sa guardare e le, le, le fa vedere soprattutto ai bambini, fa vedere per esempio, userei moltissimo i time lapse, cioè i filmati accelerati, per far vedere le capacità delle piante. Se, se si fa un filmato in time lapse di qualunque pianta, che è cosa che si può fare oggi con qualunque telefonino praticamente. Ne vengono fuori delle straordinarie, degli straordinari filmati che ci fanno capire i comportamenti delle piante. Ecco, io utilizzerei queste tecniche. Davvero interessante. Eh, ci ha scritto anche una rosa della casa editrice, una piccola casa editrice di Palermo, che forse tu conosci, Idee Storte, che, di cui mh, dovresti avere anche un libro, Botanica Fantastica. Sì. Eh, siamo una piccola casa editrice che si occupa principalmente di bambini eh, nella prospettiva vegetale, eh, con le problematiche attuali, si chiedono loro quale priorità devono avere i messaggi che, potremmo, che potrebbero veicolare i loro libri. Beh, ritorno, dovrebbero, eh, dovrebbero parlando a bambini, è fondamentale, sì. è, fondamentale che le, che è fondamentale che le piante siano umanizzate. Allora, io quando, ogni volta che si parla di antropomorfizzare le piante, i miei colleghi impazziscono dicendo che è una cosa che, non, che è assolutamente eh, eh, scorretta. Io invece che sono capatosta vi dico che vanno antropomorfizzate perché noi siamo uomini e se vogliamo far comprendere ai bambini le capacità delle piante bisogna presentargliele come se fossero delle persone è chiaro, delle persone strane, delle persone originali delle persone che fanno delle cose che le altre persone non fanno e metterei in evidenza queste caratteristiche la sedentarietà cioè il fatto che stanno ferme eh, che non se ne vanno in giro, non sono iperattive, che, eh, eh, che comunicano tantissime, guardate, questa è una cosa che stiamo vedendo oggi. Noi oggi, in un certo senso, bloccati in casa, siamo come delle piante. Non possiamo andarcene in giro. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intensificato a dismisura la nostra, le nostre capacità di comunicazione a distanza. Internet, il, il traffico di dati su internet è, è quintuplicato da quando è iniziata la quarantena. Allora, le piante fanno la stessa cosa perché non se ne possono andare in giro, comunicano tanto, comunicano tantissimo con le altre piante. Io metterei in evidenza tutte queste caratteristiche delle piante trasformandole, come dire, quasi in personaggi umani. E proprio, e proprio a questo è legata l'ultima domanda, prima di, di concludere, perché il tempo è veramente tiranno, ma a questo punto veramente qui a Palermo devi tornare per forza, perché sì, ti vogliamo sì. anche fisicamente. Eh, la Fondazione Crimi, eh, che lo chiede, eh, a proposito di comunicazione tra le piante, le piante comunicano anche a grande distanza scambiandosi dei segnali chimici. Eh, questo è stato provato scientificamente con l'uso di isotopi radioattivi. Eh, esistono altri modi fisici di comunicazione tra le piante o tra piante e animali ad esempio il rumore delle foglie o l'ombra che proietta sul terreno un grande albero eh, oppure lo spessore della corteccia non può essere inteso come un segnale di comunicazione tra pianta e animale e conclude che i contadini del secolo scorso interpretavano le variazioni meteorologiche dal movimento delle foglie praticando una sorta di dendromanzia sì, è, una bella quindi, domanda. è molto bella ed è corretta. Pensa che c'è una mia collega in Svizzera, che, eh, sulle Alpi Svizzere, che continua a fare la meteorologa esclusivamente controllando i movimenti e, le, e i comportamenti delle piante. E ha una eh, sulla settimana ha lo, stesso, ha lo stesso grado di eh, capacità di prevedere l'andamento del clima della normale meteorologia satellitare. Eh, quindi è vero. Beh, le piante non utilizzano soltanto le, le, le molecole chimiche, eh, è tutt'altro. Utilizzano un sacco di sistemi eh, fisici. Per esempio sentono. Questa è una cosa che ha scoperto il mio laboratorio. Lo eh, pubblicammo questo lavoro ormai eh, boh, una decina di anni fa, in cui dimostravamo appunto, che le piante erano in grado di percepire particolari vibrazioni, variazioni di frequenze particolari emesse sia eh, naturalmente per esempio lo scorrere dell'acqua oppure anche dagli insetti la, eh, la vibrazione i rumori eh, prodotti da alcuni insetti e poi utilizzano ovviamente sono in grado di, di percepire le variazioni di luce quindi l'ombra la, la variazione della, delle lunghezze d'onda le piante sono incredibilmente più sensibili di noi, questa non è un, una mia opinione, è una eh, come è un dato di fatto che conosciamo bene ormai se le piante percepiscono una serie di parametri chimici e fisici che noi, di cui noi non abbiamo assolutamente alcuna capacità di percepire vorrei salutarti prima dei ringraziamenti di Rito eh, c'era Mirko, ma è una domanda che pensavo di farti anch'io se ci consigliavi un libro che, che merita di essere letto un consiglio di lettura eh, utile per questi giorni così, così complessi eh, beh, guarda, eh, a, a me un, un libro, a me, diciamo, piacciono, un, un libro che, una serie di libri che piacciono molto sono quelli di, di Thoreau, eh, eh, da Walden alla vita nei boschi, a soprattutto a, eh, la, i suoi diari, i diari di Thoreau sono meravigliosi. Se... È uscito da poco una... Raccolta... È uscita da poco una traduzione, io cammino da solo, tradotto c è, c è. dal nostro amico Mauro Maraschi, un libro meraviglioso, sono d'accordo con un te. Un libro meraviglioso che ci apre, diciamo, le porte a una comprensione della natura come mai nessuno scienziato sarà in grado di darvi hai davvero ragione, sottoscrivo la tua, la, tua ultima, la tua ultima affermazione va bene, mi sa che abbiamo fatto le 19.46 quindi dovevamo stare entro, entro, mi è stato detto, 50 minuti quindi abbiamo rispettato in pieno, siamo Perfetto. stati quasi, quasi bravi grazie, grazie davvero Stefano Mancuso ti aspettiamo a Palermo e grazie, grazie alla terza di averci, di averci invitato e di averci fatto inaugurare quindi una bella responsabilità e sono davvero contento di averti incontrato e sicuramente anche i nostri lettori e chi, chi ci ascolta avranno, avranno apprezzato grazie buona serata a tutti Gra Gra e grazie ci aspettiamo grazie, da modo grazie. di venti. arrivederci ciao. ciao a tutti ciao grazie. Stefano ciao.